Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo addominali workout Oggi voglio allenarmi con voi facendo un circuito di 10 minuti dove alleneremo gli addominali separatamente quindi prima a destra e poi a sinistra e quindi faremo 5 esercizi, 45 secondi di lavoro con 15 secondi di pausa tempo di passare da un esercizio all'altro fondamentalmente, non si riposerà molto quindi seguitemi e iniziamo il workout workout addominali completato, allenare gli addominali in modo separato è molto più tosto, soprattutto se si fanno tempi di esecuzione abbastanza lunghi come quelli che abbiamo fatto, ma si è andato a lavorare ben bene sulla fascia obliqua degli addominali, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento, noi ci vediamo nel prossimo video! Mm -hmm.